L'Arapacis Auguste, uno dei monumenti più significativi dell'ideologia augustea e della nuova Etas inaugurata dal Princeps, fu fatta costruire su disposizione del Senato nel 13 a.C. per celebrare la grandezza di Augusto. Tornato dopo tre anni da una vittoriosa spedizione in Spagna e nella Gallia Meridionale. La cerimonia di consacrazione fu tuttavia celebrata solo quattro anni dopo, nel 9 a.C. L'altare si trovava in origine in Campo Marzio, vicino al mausoleo di Augusto e all'immenso orologio solare alto oltre 30 metri. L'arapacis è composta essenzialmente da due elementi. Il primo è l'altare vero e proprio, destinato ai sacrifici e raggiungibile attraverso una gradinata frontale. Il secondo, Il secondo è un recinto rettangolare, posto sopra un basamento marmoreo e dotato di due ingressi. Consideriamo la parte esterna del recinto. Sui lati lunghi si distende un fregio con una processione. Sui lati corti si distribuiscono quattro pannelli che affiancano gli ingressi due per lato. Sui due lati lunghi si snodano due fregi che rappresentano un'unica processione disposta su due file. La processione è aperta dai littori, simbolica guardia del corpo munita del fascio di verghe tenuto legato assieme. Essi precedono i pontefici e il auguri, in mezzo ai quali avanza lo stesso Augusto nella sua funzione di Pontefice Massimo. Seguono quindi i Flamini, i sacerdoti preposti al culto delle singole divinità. Dopo i Flamini procedono i membri della famiglia imperiale. In testa si trova Agrippa, il genero di Augusto, anch'egli con il capo velato. Seguono gli altri componenti della famiglia, tra i quali Giulia Maggiore, figlia dell'imperatore e moglie di Agrippa. La scena nella sua interezza potrebbe alludere all'inaugurazione oppure alla consacrazione dell'Ara. Si tratterebbe in ogni caso di una ricostruzione ideale.